ecco la parte finale della nostra messa a punto all'americana all con eh, il metodo della salita della discesa tirando tutte le, frecce tutte le frecce impennate a 10 yard quindi a circa eh, 9 metri di distanza cosa dovremmo fare? molto semplicemente dovremmo avere almeno 9 frecce le frecce perché indicheranno lo string quindi lo string walking che andrà a salire sempre a salire partiremo dai 5 metri e faremo 5, 10, 15 20, 25, 30 35, 40 e 45 metri ovviamente non tireremo a queste distanze, tireremo sempre a 9 metri 10 yard ma varieremo lo string quindi partiremo con lo string dei 5 metri 10 metri, 15 metri, 20 metri, 25 metri, 30 metri, 35 metri, 40 metri e 45 metri, ok? Che sono le distanze eh, più utilizzate. Mireremo sempre nel punto più basso, ci faremo questo, non abbiamo fatto altro che prendere un cartone, ho fatto una striscia, di 4 cm. Questa è una striscia di 4 cm e, e questo è un, eh, è un centro eh, a cui mirare tutte le frecce. Tutte le frecce le dobbiamo mirare qua da 9 metri e variamo solamente lo string. Quindi cominceremo a tirare mirando qua a 5 metri, poi continueremo mirando qua a 10 metri, mirando qua a 15 metri, mirando qua a 20 metri e così via fino a 45 metri, quindi sempre mirando qua, varieremo solamente lo string e vedremo la freccia come si comporterà, ovviamente la freccia salirà sempre di più perché ovviamente grazie allo string che salirà l'arco ruoterà verso l'alto e quindi le frecce, cosa dovremo stabilire? Se lo spine e il punto di cocco sono a posto, sono, sono ottimizzati, le frecce dovranno rimanere in questo spazio di 4 centimetri. Se ci saranno delle variazioni andremo a verificare. Ovviamente questa è un'attività che va fatta due o tre volte per essere sicuri di averla fatta in modo adeguato. Ok, proviamo. Proviamo con lo string dei 5 metri, 10 metri, 15 metri, 20 metri. 25 metri, 30 metri, 35 metri, 40 metri, 45 metri sempre mirando qua da 9 metri, 10 yam 5 metri ora 10 metri ora 15 metri Ora, 20 dei 3. Diciamo per 35 metri 40 metri e 45 metri Diciamo che eh, è, ottimale. è ottimale, perché diciamo che le variazioni sono più o meno identiche, io non ho ancora fatto una perfetta eh, sistemazione del mio string, quindi non sono effettivamente sicuro di quello che io sono salito solamente di una cucitura eh, ogni 5 metri, una cucitura è qualcosa di 5 metri, eh, però quello che è importante è che tutte le frecce da 5 a 45 metri, quindi tutte le frecce in stringhe, sono all'interno di, eh, di questa fascia di 4 centimetri. In questo caso qua diciamo che la messa a punto è ottimizzata ottimizzata con tutto di cocco, con la eh, pressione della molla, quindi con la regolazione del bottone e ovviamente con lo spaglio della freccia. Eh, ci potrebbe essere ancora qualche piccola variazione sul campo, noi adesso andremo a tirare facendo i mirini, i cosiddetti mirini, andremo a tirare al campo. E vedremo da 5 a 50 metri che non ci siano dei spostamenti. Ovviamente, se riscontreremo da 5 a 50 metri dei spostamenti a destra e a sinistra, come al solito, col vecchio metodo, dovremo lavorare anche col center shot per trovare il compromesso più adeguato. Ricordandoci sempre che alle lunghe distanze si deve muovere leggermente il center shot e alle corte distanze un po' meno. Quindi dobbiamo vedere come ottimizzare pressione della molla e center shot per ottenere il perfetto risultato. Sempre ovviamente se non abbiamo la freccia troppo scostata dal, dall'occhio. Ricordiamoci che la freccia deve stare sulla linea dell'occhio. Dobbiamo avere sempre la freccia sulla linea dell'occhio, se no potremo avere degli incroci sul tiro e non avremo mai la sicurezza di avere le frecce a 5 a 50 metri sulla stessa linea. Detto questo, provate, sperimentate, sempre sperimentare, sempre sperimentare perché eh, i nostri stili, i nostri derasci tutto quello che riguarda il termo non è eh, come l'arco olimpico, è sempre molto molto diverso e dobbiamo sempre sperimentare non preoccupatevi se avete un punto di cocco più alto del normale non preoccupatevi se avete un punto di cocco eh, basso non preoccupatevi se il center shot è al contrario di cosa i sacri testi, la sacra bibbia eh, lo, lo stabilisce quello che importa è che abbiamo delle rosate, abbiamo delle rosate che, sono, che, eh, che funzionano, tutto qua. E con questo metodo, anche in piccolissimi spazi, potete cominciare a fare una messa a punto eh, in modo ottimale. Se riuscite ad avere questi risultati eh, penso che non ci sono poi problemi poi per fare dei bei punti in gara. Qualsiasi problema scrivetemi iscrivetevi al canale e io rispondo sempre a tutti rispondo sempre a tutti senza nessun problema sia il bene che il male grazie a tutti